a tutti, io sono Leopoldo, vengo da, vengo da Milano, ho studiato lingue e relazioni internazionali e ho scelto di fare questo stage eh, nel settore delle risorse umane. L'impatto con Shanghai è stato particolare, non mi aspettavo certe cose, mentre su altre ero molto, molto preparato grazie anche a quello che mi è stato detto sia da 4stars che da conoscenti vari. Eh, la città è molto molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati in Italia e anche a Milano, nonostante sia anche Milano una metropoli eh, sia eh, per questioni di grandezza sia per questioni proprio di rapporti interpersonali e di, e di scontro di culture però è molto, è molto stimolante ed è molto interessante, molto challenging Ho scelto di fare uno stage all'estero perché mi stimolava moltissimo nel nel particolare in Cina, perché mi stimolava moltissimo l'idea di approcciarmi a una cultura così diversa dalla mia, eh, nonostante io comunque abbia avuto diverse esperienze all'estero già nel corso della mia, della mia vita, questo tipo eh, è completamente diverso, perché una cultura così lontana non mi era mai capito di affrontarla e credo che il modo migliore per entrare veramente in sintonia o non in sintonia con, con una cultura così diversa sia viverla veramente in in maniera lavorativa o comunque sia per un periodo di tempo così, così lungo un episodio particolare mi è successo sicuramente appena arrivato qua a Shanghai io ho avuto la fortuna il primo weekend in cui sono stato qua di andare a vedere la finale del Masters di Tennis eh, qui a Shanghai anche se in realtà è molto molto lontano lo stadio mi è successo sostanzialmente di fare amicizia un po' per caso con due ragazzi cinesi che erano anche loro venuti a Shanghai per vedere la partita e la cosa particolare è stata sicuramente che eh, mi ha sorpreso sia il fatto che loro mi coinvolgessero in questa maniera sia eh, la mia attitudine positiva verso questo coinvolgimento perché comunque non è una cosa a cui si è abituati, eh, però ho cercato di prenderla come un, un passo di partenza verso un verso un avvicinamento alla cultura cinese, questo mi ha permesso eh, durante tutto l'arco della giornata di avere un confronto con loro su veramente tantissimi aspetti della vita sia occidentale che cinese fino a concludere il tutto con una cena tutti insieme che è stata veramente particolare e una di quelle esperienze che comunque sia ti restano dentro per sempre. io parto da, una, da un livello di cinese veramente nullo, nel senso che io ho studiato all'università lingue, ma ho studiato inglese e spagnolo, quindi qua sono partito da un livello praticamente pari a zero. Le, le prime settimane, due settimane di corso di cinese sono state molto utili, perché mi hanno permesso di avere una, una conoscenza di base sostanzialmente e di quantomeno avere delle conversazioni proprio, sempre a livello molto terra terra, però almeno sapermi orientare dal punto di vista delle indicazioni stradali, dal punto di vista del, del parlare con i tassisti piuttosto che con i ristoratori, ordinare al ristorante, eh, chiedere che ore sono, proprio le cose base che però poi fondamentalmente sono quelle che ti servono di più, specialmente quando ci si trova in una, in una città come Shanghai eh, in cui l'inglesizzazione non è così diffusa. Ma questa esperienza di stage in Cina mi aspetto molto, ma non mi aspetto molto uh, soltanto dall'esperienza di stage in Cina, ma mi aspetto molto da me stesso durante questa esperienza di stage in Cina. Uh, conto sinceramente uh, di tornare o di non tornare, perché non, uh, non ho idea di come sarà lo sviluppo di tutto questo, però comunque di uscire da questi, da questi sei mesi con un, uh, con un passo in più, con un boost diverso, con, uh, con un ritmo... Già, già, piuttosto, già piuttosto intenso a cui sono stato abituato quindi sostanzialmente di avere veramente un, un percorso formativo di alto alto livello per fortuna non c'è stato bisogno di tantissimo supporto nel senso che la maggior parte delle cose la maggior parte delle volte in cui si poteva pensare che ci fosse un problema i ragazzi di Forstars lo risolvevano prima che il problema si ponesse quindi diciamo che a livello totale sì, sono stati di grandissimo supporto, eh, anticipando la possibilità che ci fossero dei problemi sostanzialmente. Quindi sì, mi sono sempre sentito comunque tutelato, seguito e in ogni modo guidato verso, specialmente durante i seminari, sia con le aziende, sia i seminari di Forstars nel particolare, eh, sono stati sicuramente molto, molto utili per avere delle risposte preventive. Ma un motto vero non credo di averlo, non credo di averlo mai avuto sostanzialmente, diciamo che l'idea è quella di, di non fermarsi mai, di cercare di fare tutto quello che si riesce a fare eh, riposandosi ovviamente il meno possibile, ma eh, insomma se, se non si fa così a 24-25 anni poi queste cose si rimpiangono, per cui... Diciamo che il tempo per riposarsi, il tempo per dormire sarà poco, eh, ma il tempo che investirò su di me, sulla mia formazione, sia a livello di, di lavoro, sia a livello didattico e di studio, sia a livello proprio di rapporti interpersonali con la cultura cinese e anche con le altre persone occidentali che ci sono qua a Shanghai, sarà sicuramente di grandissimo impatto e deve essere qualcosa che veramente eh, farà parte della mia formazione ora e per tutto quello che verrà dopo. è già, no?